abbiamo visto come un numero complesso può rappresentare un fasore che a sua volta può rappresentare una grandezza ad andamento sinusoidale. A prescindere da questo fatto comunque risulta importante in elettrotecnica ed in elettronica saper operare con i numeri complessi eh, perché in molte situazioni vengono utilizzati soprattutto nel caso di reti elettriche in regime sinusoidale. Vediamo quindi Riprendiamo quindi la rappresentazione dei numeri complessi, consideriamo un numero complesso eh, C1 lo rappresentiamo con questa, eh, in questa forma, C1 accompagnato da un puntino per ricordarsi che si tratta di un numero complesso questo può essere rappresentato in, in vari modi eh, e tutti fra di loro ovviamente equivalenti le rappresentazioni possono essere del tipo c1 per e elevato alla j fi questa è la rappresentazione la rappresentazione in notazione esponenziale altre forme di rappresentazione altre notazioni possono essere del tipo tutte fra di loro, ripeto, equivalenti C1 simbolo di angolo FI questa è una rappresentazione in notazione polare eh, modulo fase, oppure continuando nelle rappresentazioni possiamo avere eh, C1 espresso in parte reale e parte immaginaria, C1R più j c1 i e questa è una rappresentazione in notazione cartesiana dove eh, nelle notazioni che abbiamo utilizzato c1 I rappresenta il modulo il numero complesso la lunghezza del, del vettore rappresentativo del numero complesso φ ne rappresenta l'argomento cioè l'angolo che il numero complesso forma sul piano di Gauss reale immaginario questo è il nostro numero complesso C1, il, il modulo rappresenta la lunghezza del, del vettore e l'argomento, l'angolo Φ, che forma con l'asse dei reali eh, misurato positivamente procedendo in senso antiorario orario dal, dall'asse dei reali eh, le altre rappresentazioni C1R è la parte reale del numero complesso che non sarebbe altro che la proiezione del, del vertice del vettore rappresentativo del numero complesso sull'asse dei reali e C1I e la parte immaginaria, parte immaginaria e cioè la proiezione del vettore sull'asse degli immaginari queste rappresentazioni ovviamente abbiamo detto che sono equivalenti e abbiamo le le consuete formule di, eh, di calcolo per passare da una rappresentazione all'altra che ci dicono che C1R sia uguale a C1 per il coseno dell'argomento φ, C1I sia uguale a C1 per il seno dell'argomento φ e questo ci consente di passare da forma da, da notazione polare verso la, rotazione, la notazione cartesiana e l'altra trasformazione invece ci consente di fare l'operazione inversa dove abbiamo C1 uguale alla radice quadrata di C1R al quadrato più c1I al quadrato e l'argomento φ sia uguale all'arco tangente del rapporto fra C, tra la parte immaginaria C1I e la parte reale C1R e questa notazione formule di trasformazione ci consentono di fare la trasformazione inversa da notazione cartesiana verso la notazione polare. Adesso richiamate queste, questi procedimenti generali, vediamo come effettuare effettivamente le, eh, le nostre operazioni. Quindi partiamo dalla somma Somma di due numeri complessi, la eh, notazione più comoda per eseguire la somma di due numeri complessi è la eh, notazione cartesiana. Quindi supponiamo di avere due numeri complessi C1 sia C1 R più J C1 I e sia C2 un altro numero complesso C2 R più J C2 I. La somma dei due numeri complessi si ottiene semplicemente chiamiamo C3 il numero complesso dato dalla, dalla somma di C1 più C2 questo sarà a sua volta eh, nella formula, nella forma eh, parte reale più J parte immaginaria dove la parte reale sarà data dalla somma delle parti reali, quindi avremo C1R più C2R e la parte immaginaria sarà data a sua volta dalla somma delle parti immaginarie, quindi C1I più C2I quindi vedete che è molto semplice calcolare la somma dei due numeri complessi se i due numeri complessi sono espressi in eh, notazione cartesiana. Se ciò non fosse dovremmo semplicemente eh, utilizzare una, le formule di trasformazione da, da notazione polare per ottenere, per ottenere le notazioni cartesiane di partenza. Vediamo adesso l'altra operazione molto simile che è quella della differenza di due numeri complessi. Anche qua supponiamo di, di avere un numero complesso c1 espresso in notazione cartesiana, quindi sempre parte reale più J parte immaginaria, e un altro numero, C2, numero C2, anch'esso in notazione cartesiana. In parte reale più j in parte immaginaria. Se vogliamo calcolare la differenza abbiamo che anche in questo caso la la notazione cartesiana è quella da preferire in quanto il numero complesso c3 data dalla differenza dei due numeri complessi c1- c2 che anche lui è espresso in forma cartesiana sarà nella forma parte reale e par più j, parte immaginaria avrà una parte reale data dalla differenza delle parti reali e una parte immaginaria data dalla differenza delle parti immaginarie quindi vedete anche in questo caso eh, il calcolo è molto semplificato è molto semplice se appunto, abbiamo le notazioni cartesiane anche in questo caso se ciò non fosse prima effettuiamo la trasformazione da notazione polare a notazione cartesiana continuiamo a vedere le, le operazioni passando alla so, al, al prodotto di due numeri complessi Per il calcolo del prodotto invece la notazione più comoda da, da utilizzare risulta essere quella polare. Quindi supponiamo di avere adesso i due numeri complessi C1 espresso in forma polare come modulo C1 argomento C1 e il secondo numero complesso C2 anch'esso espresso in notazione polare come modulo c2 argomento φ 2 noi vogliamo calcolare il numero complesso c3 anch'esso da ottenere in notazione polare c3 modulo e argomento φ 3 questo risulta essere anche, anche in questo caso facilmente calcolabile dove il modulo C3 è dato dal prodotto dei moduli C1 per C2 e l'argomento Φ3 è dato dalla somma degli argomenti C1 più C2. Quindi vedete che in questo caso la notazione da utilizzare è quella polare e ci consente un calcolo molto eh, semplice. Vediamo l'ultima operazione, quella di divisione di due numeri complessi. Anche in questo caso la notazione più comoda è quella eh, polare, quindi riutilizziamo la, la stessa eh, notazione che abbiamo utilizzato per il prodotto quindi la stessa notazione C1 e C2 in notazione polare, in questo caso vogliamo calcolare il numero complesso C3 dato dal rapporto di C1 diviso c2, questo sarà espresso nella notazione polare C3, argomento F3, dove il modulo C3 sarà dato dal rapporto dei moduli C1 diviso C2 e l'argomento F3 sarà dato dalla differenza degli argomenti C1-2 quindi vedete che anche in questo caso se partiamo dalla notazione polare per i numeri complessi di partenza c1 e c2 il calcolo del numero complesso c3 dato dalla divisione di c1 e c2 risulta molto semplice il numero complesso c3 presenta modulo dato dal rapporto dei moduli e argomento dato dalla differenza degli argomenti nel prodotto abbiamo appena visto che le cose sono le stesse, per i moduli si esegue la stessa operazione effettuata tra i numeri complessi, quindi il modulo del prodotto è dato dal prodotto dei moduli e in questo caso l'argomento del prodotto è uguale alla somma degli argomenti.